intervention, a space to hold, that I did together with a group of uh, workers from Campobello di Mazzara that work in agriculture. It is not the, the object itself of this hut that is significant but it was the process of being together, constructing it and exchanging critical thoughts about how we can be together, how we can practice solidarity in Europe with people that are rendered invisible in the society, but are very crucial to our economy, to the food chain, and where we are all complicit in this injustice and exploitation that they suffer from. I've launched uh, information and awareness campaign on the severe exploitation systems in Italy, especially in, uh, in agriculture and especially in tomato fields, so south-east of Italy, in Apulia. On Agromafia currently, I am um, collaborating with Ivan Sagné, which is the founder of No Cap, which is a campaign and um, a reality that brings in the market products that, comes, that are slavery-free, that comes from uh, situations in which workers and uh, earth is uh, protected and respected. Sono qui dopo due anni per aiutare i braccianti di Campobello e di Mazzara. Qualche giorno fa il ghetto è andato a fuoco, l'ennesimo rogo a Campobello. Il problema di Campobello è un problema nazionale, non è un caso isolato. Lo sfruttamento e il caporalato colpiscono tantissimi braccianti. Stasera c'è un'assemblea per unire la forza lavoro, per capire ai braccianti che insieme ce la possiamo fare. Noi chiediamo alle istituzioni regionali di disporre per i braccianti dei alloggi perché non si può continuare a vivere nella schifezza di Campobello di Mazzara. Dove c'è mancanza di rispetto, dove c'è mancanza di diritti, dove è sfruttamento. E quindi parliamo di questi ragazzi. Sono i ragazzi che fanno il lavoro agricoltura, sono i ragazzi che fanno un lavoro così duro, ma sono anche i ragazzi che sfrutt sfruttano che fanno due lavori, ma senza avere contratti. E che vivono una messa del nulla, senza luce, senza acqua. Senza acqua. Ah, due settimane fa è stato un change lì, nel ghetto, dove è morto anche uno dei ragazzi. Hanno perso centinaia di documenti, i loro soldi, anche i loro negozi, anche le loro macchine. La notizia è già ovunque, ma il posto c'è Tanto da fare, ma c'è poco fatto. Quindi noi cerchiamo di portare questa cosa in campo a Piazza Mediterraneo a raccontare chi sono questi lavoratori, anche le condizioni che vivono lì, ma anche le loro proposte che vogliono. Allora il tema del caporalato purtroppo riguarda tutto il paese e colpisce circa 500.000 abbraccianti e in Sicilia in particolare la situazione è molto più drammatica nella parte orientale, nella zona del Ragusano e del Siracusano, dove abbiamo lì circa 40.000 lavoratori che vivono e lavorano in condizioni disastrose. Per cui noi chiediamo che la regione Sicilia, che è indietro rispetto alle altre regioni, predisponga già i fondi che hanno a disposizione nella lotta al caporalato. Quindi più controlli nei luoghi di lavoro, più case per i lavoratori che vivono negli insediamenti informali, un sistema di trasporto adeguato per portare in modo sicuro i lavoratori nei luoghi di lavoro e dall'altra parte bisogna creare un sistema agricolo, una filiera etica in modo che il consumatore che compra quei prodotti siciliani sappia che dietro a quei prodotti c'è una manodopera rispettata. Questa bracca qui dietro, quando la facevamo, c'erano giornalisti che avevano il martello? un ciò a fare una solidarietà. Che magari la loro vita non ha mai fatto un braccio Ci sono gli avvocati che non hanno mai toccato, ma insieme abbiamo fatto questo braccio. Quindi io ho visto che l'arte può riempire il buco che manca sulle lotte. Siamo attivisti, ma dentro attivisti chi siamo? Giornalisti, avvocati, lavoratori agricoltori, ristoranti. Siamo noi artisti che lottiamo per i diritti umani. Quindi siamo diversi tra la vita ma sulla lotta siamo tutti compagni. My desire was to create a form where they are actors themselves, uh, where they can speak things that they know how to speak about and what to share, so not things that I'm interested in them saying or there's an expectation in the public to hear. Uh, so I was really looking for a form that they feel comfortable in. And this, this act of creating a hut that they do annually, monthly sometimes, like their huts were burned two weeks ago, so they had to reconstruct all the camp, it's an act that they feel confident and it's an act that they feel powerful doing. Uh, so for me this collaboration was about finding those moments with them and then handing this space over to them to create this moment together with the public. So also giving this responsibility to them and to the public to find that space while constructing the hut together, while writing lists of things they've lost in the fire together, to have an encounter, to talk about what matters, and how and really feel, sense in this body-to-body -body space, how can we be together? How can we put a society in pieces together like we put these pieces of wood? So this collaboration has been interesting also with Shaykh, who has lived there, but now lives in Palermo. So he has been someone who introduced me to them. They had his trust, and then uh, gradually I gained also their trust and we could work without him being present as well. We found our own language.